Buongiorno a tutti, oggi impareremo come aiutare una voce su Wikipedia. Le voci da aiutare eh, sono voci segnalate come troppo brevi, anche per essere abbozzi, e quindi che hanno bisogno di aiuto. Eh, in caso contrario possono essere cancellate dopo 10 giorni dalla posizione dell'avviso. Le voci da aiutare sono tutte raggruppate nella categoria aiutare. e poi divisi in sottocategorie per argomento o per mese. Noi andiamo a cercare una biografia Mary Sycole. In alternativa si possono anche aiutare o meglio integrare le voci che sono a bozzi. In questo caso si trovano nella categoria Stub, che significa abbozzi in inglese rispetto alle voci da aiutare le voci classificate come abbozzi sono molte, molte di più ad esempio vediamo che le biografie sono svariate decine e poi ci sono anche le sottocategorie per nazionalità Eccetera, eh, sono voci un pochino più complete delle voci da aiutare quindi oggi ci concentriamo sulle voci da aiutare per esempio Mary Seacole, andiamo a fare una ricerca su Google per controllare che sia una persona sufficientemente rilevante, quindi enciclopedica. E vediamo che oltre ad avere una voce in inglese su Wikipedia, e in italiano, poi c'è una pagina dedicata a lei sulla BBC, sull'enciclopedia britannica, ha un proprio sito internet, NatGeo. Bene, è una, una persona sufficientemente rilevante, re enciclopedica. Andiamo a leggere che cosa dice la voce che istituì il British Hotel durante la guerra di Crimea. Da una ricerca su Google, quindi abbiamo detto, la BBC parla di lei e possiamo per esempio mettere questa pagina come fonte per le date di nascita e di morte, oltre che per molte altre informazioni, vediamo, copiamo l'URL, andiamo in modifica wikitesto e aggiungiamo alla fine del template Pio, che è questa parte che come vediamo genera l'unica frase che c'è, è generata dal template bio, e noi inseriamo qualche fonte. Per inserire le fonti è sufficiente cliccare qua e all'interno di queste mh, parentesi che sono comparse inserire l'urla della mia fonte. Poi eh, in realtà il modo corretto per citare una fonte è un pochino più complicato, ma questo è sufficiente visualizziamo anteprima e vediamo ecco, che il, il nostro inserimento qui appare come semplicemente un numero e qui in fondo c'è il riferimento completo, per farlo apparire non in fondo ma dove vogliamo noi dobbiamo fare questo, inserire il paragrafo note e poi references in questo modo la nota appare qui, dove abbiamo inserito il paragrafo e non in fondo. Questo è l'ordine corretto. Va bene. Poi nella pagina della BBC, per esempio, vediamo che Mary ha imparato uh, a fare l'infermiera dalla madre che aveva un'infermeria per soldati e eh, Mary era una meticcia e quindi aveva pochi diritti civili, questo per esempio possiamo scriverlo non copia incollando dalla pagina del BBC ma riformulando, uh, riformulando il pensiero, riformulando l'informazione abbiamo detto ecco ho spostato uh, la menzione della nota qui perché è riferimento a questa frase e a quanto, a quanto la precede passiamo un'altra fonte e qui come precedentemente inseriamo un'altra fonte che abbiamo trovato l'enciclopedia britannica Qua vediamo che nel 1857 pubblica la sua autobiografia con questo titolo. Possiamo scriverlo. Il titolo lo mettiamo in corsivo e mettiamo anche il link al proprio al libro ah, qui vediamo per esempio che la madre di Mary era un'esperta di medicina tradizionale giamaicana questo possiamo inserirlo Vediamo un po', qua è tutto a posto, possiamo salvare la voce, inserisco fonti, ora vediamo che la voce ha un po' più di informazioni al suo interno e diverse fonti, quindi possiamo come ultima cosa togliere il template di avviso aiutare e magari sostituirlo con S, che indica la, una voce a stato di abbozzo, ma comunque di dimensioni sufficienti da rimanere in Wikipedia. E abbiamo imparato come aiutare una voce in Wikipedia.